Amici della Top Gym, soltanto due parole, petto e bicipiti, ma prima riscaldamento. 2, 3, 4. Allora, primo esercizio, piegamenti sul tavolo, lo usiamo come rialzo, un braccio per volta, più alto è il rialzo e più è facile, ok? Quindi... Deprimo la scapola destra in questo caso, porto il petto verso il tavolo, cerco di non torcere il busto, ok? Faccio un fermo di un secondo contro il tavolo e torno indietro, col gomito ben stretto. Ok, chi è un po' più fortino lo fa a terra, col gomito sempre stretto e la scapola depressa, okay? Minima soluzione del busto, i piedi aperti, ok? Larghezza spalle, o superiore, grazie. Quindi, secondo esercizio, serve un rialzo per i piedi. Mentre i piedi sopra il rialzo, braccia leggermente più larghe delle spalle, cerco di procedere con il gomito in linea alla metà del petto, in prossimità dei capezzoli, vado verso il pavimento, sfioro con il mento, e torno su. Io farei 4 secondi a scendere e 4 a salire. Ricordiamoci addominali e di contratti, scapole depresse. Ecco, questo è il livello maggiore, per quelli forti forti, ok? Con la scala che va avanti e indietro. Quindi ora esercizio multifunzione, che è l'ultimo del petto, però puliamo anche il pavimento. Quindi servono due panni elettrostatici, ok? Li apriamo, magari stavolta mettiamo le ginocchia a terra, io le metto sulle ciabatte, ok? Quindi contraiamo sempre gli addominali, scapo le scapole depresse, scorro in fuori, ok? Sfioro con il petto il pavimento e torno alla larghezza delle spalle. Se sono un pochino più forte, gambe Eccoci qua. Allora, il primo esercizio per i bicipiti è abbastanza tostino, però può essere autoregolato. Quindi ci serve il tavolo, ci mettiamo con la testa sotto al tavolo senza batterla, metto i palmi aperti sopra il tavolo, allungo le braccia più che posso, mi rimarranno tese. Poi con l'aiuto dei talloni li porto su, con il mento alzato, ed è già molto tosto, se spingo con i talloni a bloppi stretti lo facilito, se invece prendo le gambe è molto difficile. l'asciugamano secondo esercizio per i bicipiti, mettiamo sotto una gamba del letto, lo impugniamo abbastanza vicino alla gamba del letto. Gambia la larghezza delle spalle, ok? Petto fuori, spalle basse, gomiti stretti, stretti e tiro sul letto piano piano. Lentamente. Pure poi vi consiglio 4 secondi in discesa e 4 in salita. Ricordiamoci di non usare il trapezio, altrimenti facciamo questo. Sempre il petto in fuori. Tanti Ok, allora vorrei far notare che questo è un asciugamano bello spesso di spugna. Lo andiamo a mettere 15 cm sopra una porta, dalla parte Eccolo. che si chiude. <ride> ok, il impugno l'asciugamano, guardo che non scorra, mi metto circa 45 gradi più mi metto inclinato più fatico, cerco di non muovere il gomito né in basso né lateralmente, muovo solo l'avambraccio verso l'orecchio finché sento tensione, più o meno è fino a 90 ⁇ gradi, fra braccio e avambraccio. Sto sempre col petto in fuori, il collo lungo, ok, e cerco anche di non fare lavoro di polso. Ok, vediamo i muscoli lombari che poi mi fa male la schiena, ci mettiamo sopra il tavolo con il bacino mezzo dentro e mezzo fuori. Mi aggrappo in stentato il tavolo, alzo le gambe senza portarle troppo in alto, diciamo in linea con i glutei, e sto in isometria 20-30 secondi, che che ecco. E anche oggi gli addominali si fanno domani, dentro. Via.